le leggi incostituzionali vengono associate un po' ma in realtà certo che bisognerebbe eh, consentire eh, un maggiore ricorso alla Corte Costituzionale oggi è, è molto più, più che la Corte Costituzionale potesse pronunciarsi sulla legge elettorale c'è chi dice che per farlo ha avanzato i suoi voti perché in realtà a valutare la costituzionalità o meno di una legge, eh, ci vuole un'autorità giudiziaria, cioè soltanto il tribunale amministrativo, TAR, il Consiglio di Stato o un tribunale penale, un tribunale civile, eh, dei tribunali. In teoria eh, se sono i costituzionali eh, la Corte non può esaminarne la costituzionalità o la incostituzionalità? Eh? Certo, bisognerebbe, no, eh, bisognerebbe il eh, Presidente della Repubblica La Costituzionale può essere chiamata a valutare la Costituzionalità di tutte le leggi, però sognerebbe creare un meccanismo attraverso il quale i cittadini possono chiedere alla Corte Costituzionale di valutare la Costituzionalità o meno di una legge esattamente come ha fatto Grazie non vuol dire che la Corte Costituzionale è dato 8 anni per decidere vuol dire che il ricorso di Bozzi è stato presentato e dopo che era stata approvata la legge eh, la legge è stata approvata nel dicembre del 2005 e è stata sperimentata per la prima volta nel del 2006 e poi gli ha detto che sono cambiati sono cambiati, sono cambiati, sono e in realtà nel 2008 abbiamo ha un il cielo e nel 2013 il nel frattempo mi sono trovato a cambiare, allora so, il nostro comitato di giuristi si è fatto avanti, prende la corte, cerca di attuare, cerca di attuare, la corte quando viene investita di problemi ci piega in media dall'anno e mezzo, e due anni, più o meno. Eh, quindi certo, bisognerebbe fare una modifica costituzionale per ampliare la possibilità dei cittadini di attire la corte costituzionale più in tempo. Stiamo andando verso un modello istituzionale che è esattamente la cosa opposta, cioè sempre meno orizzontale, e sempre più verticale. E scordiamocelo eh, che se non c'è diciamo, un movimento dal basso che chiede queste cose, che dice il eh, quelli che attualmente comandano eh, vogliono sottoporsi a più controlli, noi stiamo andando verso un sistema con sempre meno controlli. Con potere sempre più verticalizzare, questo dico, di e di che hanno i ministri della libertà di giudizia, delle volontà, eh, pace, cannassare, tanti altri che hanno firmato quella fede che è stato pubblicato soltanto dal fatto, ma quando dico pubblicato soltanto dal fatto, non è che gli altri hanno dato notizie ma non hanno pubblicato la fede Non c'è giornale in Italia che abbia dato la notizia che esisteva. non bastavano le figure di Rodotà, Zacepeschi, eh, Pace, eh, Carlassare, Urbinati, eh, Sandra Bonsanti e altri dieci, non bastavano, non è uscita una riga nemmeno sulle punite, che è il giornale dove si dicono Rodotà, Zacepeschi, Carlassare, Urbinati, Barbara Stirpe, i firmatari in quell'appello. Libertà e Giustizia è un'associazione fondata da Carlo De Tenne padrone di Repubblica e Repubblica ha applicato una riga, su un appello lanciato dal dalla dal, contatto, dal suo padrone, soluzione ovviamente libera e indipendente, infatti eh, questa è la dimostrazione, però per dire nemmeno una notizia in breve è all'uscita per un sistema eh, perché? Perché così quando l'ha firmata io ha detto ah, adesso in Che hanno fatto io no, sono eh, d'accordo sì, sono d'accordo per fare quello sono d'accordo perché eh, si possano fare dei referendum anche positivi e non soltanto attuali perché si possano abbattere il cuore che sono troppo 50% dei partecipanti alle elezioni non si sarebbe inservati, assurdo, anche perché tra po' se valesse il cuore il Parlamento sarebbe illegittimo, visto che ormai gli estensionisti verso il 50%. superare gli ostacoli più, più alti rispetto a quelli che devono superare i politici per essere eletti però questo appartiene diciamo a una, a una democrazia orizzontale che è esattamente il contrario della democrazia verificale verso, verso la quale noi andiamo progressivamente da ora certamente non è una cosa dire adesso è una tendenza che c'è dai tempi del piano di rinaggio della vita. Grazie eh, dell'ultima fase della prima Repubblica e poi tutta la seconda, durante, le quali, durante la quale non si è fatto altro che parlare di un premio troppo debole che andrebbe rafforzato, di una magistratura troppo invasiva che andrebbe eh, allontanata, eh, di un Parlamento eh, troppo eh, lento e del fatto che noi scontriamo la paura dei nostri costituenti in un ritorno fascismo certo che ci avrebbe dato una protezione che non consente questo decidere questa è la cultura generalizzata, cioè trasversale dei grandi partiti della, della Seconda Repubblica e del finale della prima.